Eccoci qua, siamo live, fantastico. Oggi eh, vi voglio raccontare qualche cosa. Allora eh, il canale YouTube Callori Francesco dove ci sono un paio di playlist importanti, da sette anni attenerete a Concept Group live affianca questa nuova trasmissione rivista e corretta con vari brand nuovi come mtc Moda tendenza creatività e mtc extension che poi non è altro che della stessa famiglia di sempre però cerchiamo di rinnovarci allora ehm, questo qui è il portale all'Ori Francesco dove verranno postate tutte quelle iniziative che già noi avevamo intrapreso eh, nel Covid eh, ripartiamo ripartiamo se ce la facciamo col vostro aiuto sinceramente però i tempi sono talmente cambiati che adesso è l'ora di comunicare in un modo diverso noi di mtc eh, cerchiamo di raccontare la moda la tendenza e la creatività e eh, ci stiamo organizzando nuovamente con delle interviste con eh, carissimi amici che già abbiamo intervistato un paio d'anni fa e adesso andiamo a riprendere questo questo pilone e quindi ehm, seguitici, eh, cliccate sulla campanella del canale YouTube e poi tutti i social correlati eh, li troverete direttamente sulla pagina di YouTube. Eh, ho contattato anche degli amici a Tenerife per vedere eh, che cosa sta succedendo quindi mettete molti like su questo video e compartite con i vostri amici che cercheremo di riprendere qui eh, a Tor Vergata da MTC nel nostro nuovo studio privato per andare in diretta mentre facciamo bene anche le persone. Perfetto, ci vediamo alla prossima eh, diretta. Ciao ragazzi!